Sotto questo ponte era il ritrovo dei partigiani nella seconda guerra mondiale, mentre il comando dei, dei tedeschi era il vecchio mulino che è posto sulla ah, ok. praticamente è un tiro di fucile da tarot. Che da... non era un bel posto dove nascondersi no, forse. Eh, probabilmente da qua controllavano tutti i movimenti che facevano. ah, ah ok.